Ok, allora, benvenuti, buongiorno a tutti a questo evento Finding Guard 2020, <coughs> questo evento organizzato da Nupin come un po' di anni da questa parte, eh, a festeggiare eh, diciamo a celebrare Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, eh, rappresentante dello STEM eh, femminile, prima programmatrice, quella che ha rappresentato il <coughs> primo persona che... Ha, ha sviluppato il programma. Noi, come l'Ubbi, il Museo di dell'Informatica, organizziamo questo evento ogni anno e abbiamo piacere di ospitare quattro relatori che parleranno dell'eccellenza femminile nello STEM. Allora, prima di partire, partiamo con Liliana Ravagnolo, responsabile del training, responsabile training manager di Altec e pure, accolto sì, sì, sì, Purtroppo per problemi organizzativi eh, l'evento è limitato come persone e quindi anche l'organizzazione è abbastanza eh, risente delle misure covid Grazie allora, buongiorno a tutti. Eh, ringrazio soprattutto gli organizzatori per avermi coinvolto in questa, eh, questo, questa serata. Eh, io mi chiamo Daniele Ragnolo, lavoro eh, per una società italiana che si chiama ALFET, eh, che si occupa di spazio. Eh, siamo qui, eh, localizzati su Torino, eh, e eh, insieme, diciamo che siamo un po' una, una costola, di Talessa Linea Space, eh, che ovviamente è l'azienda più, più grande, tutti penso conosciate, eh, che ha sede in Corso Marte, eh, e ha altre sedi eh, in Italia, per esempio a Milano, all'Aquila, eh, a Roma ovviamente. E come Altec siamo una società abbastanza piccola, siamo circa 80 persone, e ehm, la nostra, eh, diciamo, eh, il nostro proprietario di maggioranza è appunto Danessa Venier Space e poi l'Agenzia Spaziale Italiana. Noi oh. ci occupiamo di utilizzazione dello spazio. Eh, che cosa vuol dire utilizzazione dello spazio? Eh, vuol dire che mentre Danessa si occupa di eh, costruire, progettare i moduli per esempio per la stazione spaziale, quella che è in orbita adesso, per la futura stazione eh, orbitante che si sta... Per costruire intorno alla Luna, eh, per esempio, costruisce anche il rover che andrà su Marte. Ecco, noi ci occupiamo di eh, utilizzare tutte queste cose e quindi eh, ci occupiamo di addestramento, di training, eh, quindi di insegnare agli astronauti ma anche agli operatori di terra tutto quello che devono imparare per svolgere il loro lavoro. Eh, ci occupiamo di eh, dare supporto alla NASA. Eh, all'Agenzia Spaziale Europea, all'Agenzia Spaziale Russa, nella gestione di questi, di questi eh, progetti eh, e abbiamo anche dei rapporti con delle ditte private, per esempio, cito fra tutti, Virgin Galactics, sapete che eh, sta progettando eh, di eh, realizzare dei voli suborbitali eh, a prezzi, diciamo così, economici tra virgolette, aperti appunto, non proprio a tutti, ma comunque ad ampie fasce di popolazione, ecco noi stiamo collaborando anche, anche con loro. E per esempio per il della Smart eh, che citavo prima, eh, a Torino in Alte c'è il centro di controllo da cui questo rover verrà eh, guidato eh, nella, sua, nella sua missione. Ecco, eh, facciamo anche molta divulgazione, è una delle nostre eh, diciamo mission eh, quindi ospitiamo eventi e partecipiamo a eh, eventi come, come questo appunto per divulgare il più possibile eh, le informazioni relative all'ambito spaziale ma passiamo un attimino a, alla mia esperienza no? per cui sono arrivata dove sono adesso io sono partita eh, a fare una cosa completamente diversa eh, mi sono laureata in psicologia eh, e eh, ho scelto psicologia del lavoro perché mi interessava eh, tutto, tutti gli aspetti che erano legati alla selezione del personale, alla formazione, allo eh, sviluppo delle carriere, eccetera, eccetera. E ho lavorato in questo settore per dieci anni con molta soddisfazione e, e poi mi è successo un fatto personale, è nata per la mia seconda figlia, e quindi ho chiesto eh, se potevo avere un part time e mi hanno risposto oh. oh, oddio no. Personale non, non si può, non è possibile, però si vuole cioè, una posizione nell'ambito del training. Io, onestamente, non so neanche di che cosa stessero parlando e mi sono ritrovata eh, a fare il corso eh, per istruttori eh, presso la NASA. Questo corso era eh, uno dei primi corsi a cui partecipavano eh, dei rappresentanti europei. Eh, in questo, questa foto di gruppo che ci vede vicino. Capo, un simulatore dello Shuttle. Ehm, ci sono sei persone, appunto, che sono provenienti dall'Europa, per, per lo più tedeschi, e poi c'è anche un mio collega eh, che era un italiano. E da lì nasce il primo nucleo di istruttori eh, che lavorerà poi eh, presso eh, l'European Astronaut Center, che vedete qui, si trova a Colonia, ed è il centro di addestramento eh, per tutti gli astronauti. Eh, Riguardo alle attività che devono fare sui moduli europei. Quindi in questo centro di addestramento vengono tutti gli astronauti americani, russi, giapponesi, europei, eccetera, per imparare tutte le attività che devono svolgere sui moduli europei. Come forse saprete sono essenzialmente Columbus, il laboratorio europeo. Poi eh, qui nella foto si vede anche questo qua, non so se si vede il cursore. Questo è ATD, era un modulo cargo che ha fatto sei missioni. Eh, io in particolare mi occupavo di quello: cioè insegnavo agli astronauti tutto quello che dovevano fare eh, una volta arrivati eh, a bordo della stazione spaziale per quanto riguardava quel modulo. Eh, qui vedete alcune foto di attività che si fanno insieme con gli astronauti? Eh, praticamente noi a Colonia abbiamo dei modelli in scala 1 a 1. -1 eh, che eh, replicano eh, esattamente tutto quello che la sonata si troverà a dover operare in orbita. Quindi è possibile simulare tutte le attività nominali, ovviamente, ma anche le attività eh, di cosiddetta contingency, che sono tutte le attività legate a, per esempio, un problema, eh, un guasto, che eh, crea un allarme e a cui ovviamente bisogna, bisogna reagire. E, ehm, Tutte queste attività eh, vengono insegnate appunto da istruttori che sono specializzati eh, in, in queste particolari eh, attività. Eh, per quanto mi riguarda la cosa è stata molto difficile perché come vi dicevo prima io ho un background non tecnico. Quindi io sono una psicologa eh, e mi sono ritrovata a dover fare una volta ingegnere. Quindi in pratica ho dovuto imparare da zero quello che tanti altri invece avevano come background che gli veniva dalla scuola e mi ricordo perfettamente il primo giorno che sono passata a fare questa nuova attività mi hanno consegnato un volume, all'epoca era il 1998, quindi c'erano ancora le, eh, le copie ciclospilate, non so se le ricordate, comunque un volume grosso così che si chiamava eh, Design Configuration di MPLM, MPLM è un modulo della stazione spaziale, il bezware configuration spiegava tutto quello che c'era a bordo eh, di questo modulo e io avrei dovuto un praticamente a noi. E, e la cosa non è stata facile, nel senso che insomma, tante volte per me, non, non ho avuto mai l'idea di che cosa fosse una valvola per dire come potesse funzionare, eh, i circuiti elettronici per me erano completamente ignoti. Però dall'altro lato ho notato che eh, Poteva essere molto interessante anche per gli ingegneri lavorare con me, nel senso che io facevo delle domande che, che loro non si aspettavano. E molte volte quando uh, c'è un, un discorso che si svolge solo tra ingegneri, tante cose vengono date per scontate. Quindi tutti sanno di che cosa si sta parlando, non è necessario scendere i dettagli e tante volte si, si, non si analizzano a fondo alcune problematiche, non vengono in mente certi cioè, problemi perché tutti li danno un po' per scontati. Per me questo non, non succedeva perché io tante cose non mi capivo, quindi avevo bisogno di una spiegazione più di dettaglio, quindi il sistema andavo a scavare e in questo modo magari saltavano fuori delle cose che non erano state considerate. Dall'altro lato invece la mia, eh, il mio background psicologico mi è servito molto eh, per quanto riguardava eh, l'addestramento degli astronauti, soprattutto la parte di valutazione. E adesso, andiamo solo un po' avanti, qua vedete sono delle, delle foto diciamo, storiche eh, con tutte le firme appunto degli astronauti che partecipavano a questo addestramento. e qui vedete appunto le, le fasi, c'era la parte in cui io spiegavo le attività che loro praticamente dovevano svolgere e poi c'era la parte in cui loro venivano esaminati. E, e io nella parte sotto eh, svolgo appunto il ruolo di istruttore eh, che eh, per esempio durante una simulazione manda dei comandi eh, con dei problemi, ya? quindi faccio apparire per esempio a schermo un allarme, eh, per esempio non so, una depressurizzazione, un allarme fuoco, eh, creo comunque un, una contingency e loro devono rispondere e vengono avanzati eh, su questo. Ecco, in questo ambito qua mi è servito molto il mio background psicologico perché comunque io analizzavo eh, sicuramente gli aspetti tecnici, perché ovviamente dovevano darmi delle risposte corrette secondo le procedure. Ma dall'altro lato eh, potevo anche eh, come dire, analizzare le dinamiche eh, di gruppo, come si interagivano tra di loro, eh, per esempio ruoli, come veniva esercitato il ruolo di leadership. Eh, il, come dire, il, la mh, eh, concessione della, delle responsabilità, eh, come il comandante gestiva il proprio equipaggio, eh, per esempio nelle situazioni di emergenza, eh, prendiamo per esempio un caso di repressurizzazione, eh, hanno un certo tempo a disposizione entro il quale devono risolvere il problema altrimenti devono abbandonare la stazione. Ecco, è, è chiaro che ognuno di loro reagiva in maniera diversa, no? E questi erano tutti elementi che comunque erano utili per, al fine della, della valutazione. Ecco, questi sono stati i miei 15 anni diciamo, di, di addestramento, eh, dopodiché eh, sono passata a fare quello che sto facendo adesso, eh, che è l'addestramento invece del personale di terra, che è abbastanza diverso, nel senso che eh, chiaramente si tratta di formare le persone che... Eh, come in questo caso dovranno guidare un rover che si trova a milioni di chilometri eh, di distanza quindi soprattutto dovranno pianificare le attività e cercare di risolvere in anticipo le problematiche. Eh, dovete immaginare che quando il rover comincerà a eh, operare eh, ci sarà un, eh, un riparto diciamo, nella comunicazione tra il rover e la Terra. Eh, per cui se il rover si trova in pericolo, nel senso che, non so, per esempio deve superare una roccia troppo grande e rischia di ribaltarsi, oppure si trova davanti a un burrone e rischia di caderci dentro l'informazione eh, deve arrivare a Terra prima che questo evento succeda, ma molto prima eh, perché se mi, mi succede sul momento, il tempo che io ricevo l'informazione passano dagli 8 ai 20 minuti dipende dalla distanza tra Marte e, e la Terra e il rover nel frattempo è già andato eh, a farsi dire praticamente. Quindi, è tutta una questione di pianificazione, di eh, verifica prima del tempo, eh, Altre attività che stiamo facendo in questo periodo, eh, che sono legate alla realtà virtuale, eh, sempre nell'ottica, diciamo, di una esplorazione umana di Marte, eh, si sta pensando di usare il periodo del viaggio, che può essere dai 6 ai 8 mesi, dipende appunto sempre dalla distanza de, tra Marche e la Terra, per fare addestramento. Quindi, invece di prepararli a terra, come si fa adesso, e mandarli su, che sono già formati completamente, si preferisce eh, utilizzare questo, questo tempo, ma questo significa che l'istruttore non sarà lì con loro. Quindi, bisogna dotarli di strumenti eh, tra cui appunto la rete virtuale è uno degli strumenti migliori, eh, da rendere autonomi. Oltretutto si sta cercando di limitare il periodo dedicato proprio all'addestramento in generale, adesso per una missione di 6 mesi l'addestramento dura dai 18 ai 24 mesi. Se lo paragonate a una missione di 3 anni, che è il minimo per una missione marziale, considerando il viaggio, la permanenza e il ritorno, verrebbe fuori una durata di un addestramento enorme, quindi non, non assolutamente gestibile. Quindi una delle problematiche che si sta affrontando è per esempio scegliere di non fare l'addestramento su tutte le pratiche di manutenzione perché tante volte noi insegniamo a riparare delle cose che magari si rompono e quindi è tempo tra virgolette perso eh, ma invece di eh, addestrarti a usare questi, questi caschetti, questo in particolare sono le HoloLens eh, di Microsoft, ma ce ne sono di tantissimi tipi che proiettano sullo schermo davanti agli occhi del, della stampa le istruzioni sul momento in cui gli servono. Per cui solo nel momento in cui qualcosa effettivamente si rompe, lui va a caricarsi la procedura che gli serve, la segue e eh, sa fare eh, l'attività senza bisogno di avere l'istruttore a fianco. Quindi questa è diciamo, la proiezione verso, verso il futuro. E poi come dicevamo prima, eh, mi occupo non solo di training ma anche di ehm, di analisi di missione e eh, operazioni di missione. Cosa vuol dire? Vuol dire eh, seguire per esempio degli oggetti spaziali che possono essere, come nel caso eh, della slide che vedete adesso, dei piccoli CubeSat, sapete che le università si stanno eh, dedicando appunto a sviluppare moltissimi di questi oggetti da andare nello spazio per fare degli esperimenti magari di tipo eh, più limitato e, e, e sicuramente costano meno che mandare lo satellite di grandi dimensioni. Oppure, per esempio, eh, abbiamo eh, la missione di Space Rider, che eh, è una missione europea eh, che eh, è prevista intorno al 2023, per il momento, eh, si tratta di un lanciatore eh, che vedete qui, eh, che eh, ha un'area una al suo interno dove vengono caricati degli esperimenti, quando arriva in orbita... Eh, Questo portellone si apre, gli esperimenti possono cominciare a funzionare con ehm, diciamo, svolgere la loro missione, quindi si devono fare rilevamenti delle stelle, della terra, eh, delle caute polari, insomma, qualunque tipo di, di cosa. Ehm, lo fanno e poi, eh, una volta finito il periodo di missione di 2-3 mesi rientrano a terra, vengono recuperati, i dati scientifici vengono dati ai scienziati che se ne occupano e così via. Ecco, in entrambi queste, queste cose eh, mi occupo di analisi di missione, quindi di verificare che cosa deve essere fatto, studiare il tipo di procedure che si devono eh, utilizzare sia per le diciamo, condizioni nominali che di contingenza e eh, addestrare proprio le persone che ci lavorano. Quindi mh, vedete che il, il ruolo e il campo è abbastanza eh, vasto eh, però adesso sono 30 anni che faccio questo lavoro, <ride> ho avuto modo di fare, di fare diverse, diverse cose. Soprattutto quello, credo che il messaggio che vorrei trasmettere è di non fossilizzarsi mai, cioè di non pensare mai che eh, il proprio futuro sia prescritto e che non si possa cambiare, perché nella mia vita appunto io ho cambiato molte volte eh, in maniera anche mentale e, e questo mi ha aperto sempre dei modi quindi non avere paura di lanciarsi in nuove, in nuove avventure, perché magari non si sente adeguato. No? Se io ho essere molto povero non, non avrei mai fatto l'istruttore, Quindi con umiltà sempre, perché ovviamente c'è sempre da imparare. Però, insomma, è tutto è possibile, ecco, se uno veramente ti tiene. Ecco, questo è un po' il messaggio che volevo trasmettere. Se ci sono delle domande, Yeah. <laughs> Eh, devo dire era molto più maschile di, di quello che è ora, ora no, assolutamente, anzi è, è assolutamente eterogeneo, quindi ci sono un sacco di donne eh, che fanno il eh, lavoro che faccio io, comunque lavoro di in tipo ingegneristico della nostra azienda, credo che siamo assolutamente eh, a 50-50 senza, senza problemi. Eh, quando ho iniziato era il 1900... Eh, 93-94 eh, era un pochettino diverso sicuramente quindi c'era un pochino più di, di, di difficoltà eh, a interagire eh, più che altro bisognava mh, secondo me guadagnarsi la fiducia della eh, controparte eh, una volta che poi si era guadagnata la fiducia della controparte eh, tutto si svolgeva in maniera abbastanza semplice eh, senza problemi, però all'inizio uno doveva un pochettino dimostrare no? di essere comunque una persona valida e preparata. E credo che questo però non, non abbia fermato nessuno, eh, insomma. quindi non posso dire di aver avuto situazioni difficili, anzi, con tutti i colleghi ho sempre avuto un grosso rapporto di collaborazione. Va eh, bene, se sì. mi sono domande. So, my name is <laughs> and Carichiamo un attimo la presentazione, un attimo di tempo. L'abbiamo vista prima, la presentazione c'era. Sì, sì, sì, adesso la, la recupero. Allora. Se no, posso fare tanti gesti, posso provare a ravvivare un po' la presentazione, che insomma, da seduta al microfono, poi con una mascherina, non, non è particolarmente intelligente. Allora, io mi presento, eh, sono Eleonora Monge e mi occupo della direzione di Infinito, il planetario di Torino, che c'è a Pino Torinete. Ringrazio anche io, ovviamente, gli organizzatori eh, del Mupine e Andrea Poltronieri eh, che mi hanno coinvolto in questa iniziativa di questo pomeriggio. E ho voluto iniziare questa mia presentazione sul, su chi sono e eh, di che cosa mi occupo. Con questa fotografia che ho scattato proprio in queste serate, pensando alla presentazione di oggi, a mia figlia Lucia, e, e insieme stiamo leggendo proprio la, la storia di Ada Lovelace. Eh, mi è sembrata un'immagine significativa proprio perché eh, racchiude un po' il senso dell'iniziativa, me, che ha per me l'iniziativa di oggi è un senso che, che trovo anche molto profondamente radicato nel lavoro che cerco di portare avanti ogni giorno, ovvero quello di eh, trasmettere alle nuove generazioni determinati valori, non necessariamente solo legati all'esterno, quindi a quelle che vengono definite le materie la scienza dura, la matematica, la fisica, l'ingegneria, ehm, ma eh, in generale verso una sensibilizzazione, verso il pensiero critico e eh, un pensiero che ci porti a, ad interpretare la realtà in modo eh, consapevole. E, eh, eccomi qui, questa è una foto mia, eh, mi vedete sempre con la mascherina, questo ormai ci accompagna da diversi mesi, abbiamo riaperto un finitore per il planetario a, a giugno, il 2 giugno. E qui mi vedete insieme a dei colleghi, Emanuele, Simona e Roberta, e insieme a Beppo Staff, vedete qui dietro, forse eh, la, la, la relatrice prima di me se lo, se lo ricorderà, eh, è stato un satellite molto importante che ha operato nello spazio per diversi anni, noi ospitiamo un museo, un modello, un mockup in scala 1-1, eh, quindi assolutamente identico all'originale, mancano solo... I pannelli solari laterali. e Perché ho deciso di farvela vedere? Perché in realtà la mia storia è un po' legata a questo satellite e se mi trovo qui oggi a raccontarvi queste cose e se mi trovo oggi a fare quello che faccio è anche un po' per questo satellite. Perché eh, quando eh, studiavo al liceo, la mia insegnante di fisica ci portò una, a visitare una, una sorta di, di mostra o di sorta di fiera relativa proprio alla fisica e qui è di modo di incontrare dei ricercatori di Roma che si occupavano dei dati di questo satellite e dei dati di questo satellite che ehm, era stato dedicato a Giuseppe Chierini e che studiava l'universo degli oggetti celesti nel campo delle alte energie. E' trovai talmente affascinante quello che mi raccontarono questi, questi ragazzi soprattutto la passione con cui lo fecero, che cre oggi credo che la, la, la scelta mia poi di studiare astronomia eh, e di occuparmi quindi di questo poi a livello professionale, eh, questa scelta eh, ecco, trova le radici proprio un po' anche in questa eh, esperienza. E quindi da qui un po' tutto il mio percorso, vi dicevo ho studiato astronomia all'università, prima all'università di Bologna e poi all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, eh, però abbastanza presto mi, mi sono resa conto che in realtà mi interessava molto, eh, più che non farla la ricerca, eh, parlo proprio di fare scienza, mi interessava molto eh, il raccontarla o comunque trovare dei modi e delle strategie efficaci per comunicare eh, i contenuti scientifici, il, il metodo scientifico eh, gli altri. E quindi poi mi sono occupata, eh, ho fatto degli, degli studi, degli approfondimenti, degli studi post università e sulla comunicazione scientifica, mi sono occupata per un po' anche di didattica, insegnando nelle scuole, poi sono approdata al Planetario, ho avuto la fortuna di seguire eh, tutto il progetto del Planetario fin da prima della sua eh, inaugurazione. Eh, io non so quanti di voi siano stati all'infinito, no? Qualcuno sì, qualcuno no. Allora vi, vi mostro rapidamente questo video per farvi vedere la, ehm, la fortuna, forse si parte, forse no. La rete è un po', mi dicevano, è un po' scarsa. Eh, forse sì, la fortuna che ho, no, perché questo è il posto dove eh, lavoro si trova immerso in un polmone verde sulla collina di Pino Torinese, qui vedete le cupone dell'osservatorio, noi siamo nati 13 anni fa eh, accanto all'osservatorio astrofisico dove si fa ricerca scientifica e noi ci occupiamo di raccontarla. Questa ricerca di raccontare l'astronomia, l'astrofisica e la cosmologia. Abbiamo un po' di difficoltà, comunque, vedete, questo è. La struttura del pianetario vista da un drone, ecco qui è un edificio eh, molto moderno: dentro, eh, dentro, il vetro e l'acciaio dominano tutta la struttura. Si articola su quattro piani, nei quali eh, si trovano eh, una serie di esperimenti, di postazioni interattive, di postazioni di approfondimento dove la metodologia è quella del, eh, co come viene definita nel campo della comunicazione scientifica di questo, di questo tipo, in ambito museale, viene definita hands-on, quindi le mani sopra, nel senso che l'apprendimento, la conoscenza passa attraverso le mani e attraverso l'esperienza sensibile che facciamo. Questa è un po' la filosofia che guida tutto eh, il nostro approccio. Capite bene che questo momento di pande pandemico di Covid non è <ride> normale gestire tutto questo, eh, ma eh, lo facciamo comunque e lo facciamo quindi con questa parte di museo, con tutte queste 140 postazioni che qui vedete e con un planetario digitale che è un po' il cuore eh, pulsante della struttura. E, queste sono alcune delle postazioni, ecco Berkosax che vi facevo vedere prima, ecco alcuni esperimenti, questo è il salto sulla Luna per simulare la gravità lunare, eh, trattiamo ovviamente moltissimi eh, argomenti diversi, eh, dall'astronomia, astronomia, la cosmologia, e questa è ecco la sala del planetario dove eh, realizziamo le nostre proiezioni del cielo, le un cielo ovviamente simulato. A parte questo però eh, per gli amanti del cielo vero organizziamo invece anche delle serate, delle sessioni osservative quando il tempo ovviamente lo permette per vedere gli oggetti attraverso un telescopio. Ecco cioè, questo è eh, un, un tramonto visto da, da infinito, quindi ovviamente vi invito a venirci a trovare siamo in questo periodo, anche con, se con molte difficoltà aperti, il sabato e la domenica. E vediamo se riesco oltre. Ecco, questa è la, la missione che volevo condividere con voi, che è la missione che uh, uh, portiamo avanti ogni giorno e che per me ha un senso molto grande, molto profondo, e che si, si inserisce perfettamente nella giornata di oggi. Ovvero ispirare i giovani. Intera la comprensione dell'universo illuminando l'affascinante percorso di conoscenza della ricerca in campo astrofisico e spaziale. Questa frase, che eh, vi garantisco, vabbè, ci abbiamo messo molto a elaborare, pesando, con molta cura e molta attenzione a ogni parola, abbiamo cercato di racchiudere appunto tutto il senso del nostro lavoro. E come lo facciamo? Lo, facciamo eh, con lo, lo faccio con questo gruppo di lavoro che vedete qui sotto ho inserito in questa foto eh, tutti i, i miei colleghi vedete è un gruppo di lavoro mh, abbastanza giovane in cui eh, si equilibrano direi in modo molto buono eh, uomini e donne, siamo direi, sono ho contato esattamente, ma siamo direi una 50-50 e per me è un grande eh, vantaggio perché trovo che sia un equilibrio eh, che porta delle dinamiche molto sane e devo dire che nella nostra realtà i ruoli, se possiamo chiamarli apicali, anche se siamo una realtà molto piccola i ruoli di vertice sono ricoperti eh, da donne io mi occupo, io sono uh, la direttrice e insieme con me le due eh, le mie due più strette collaboratrici sono Simona Romaniello e Simona che si occupano del coordinamento delle due aree principali che abbiamo, che sono l'area comunicazione e relazione esterna e l'area eh, delle attività didattiche e delle attività legislative. Ecco, forse i, i malpensanti potrebbero dire eh, che ehm, Forse questi ruoli epitali sono delle donne, perché forse non sono molto ambiti. E forse può essere anche vero, può essere anche così. Devo dire, però, eh, per essere assolutamente chiara e, e trasparente, che eh, a me è successa una cosa molto particolare, credo degna di nota: nel senso che quando sono stata nominata direttrice eh, del planetario ero all'ottavo mese di gravidanza. Eh, quindi avevo eh, era decisamente un periodo particolare della mia vita stavo per intraprendere per un'avventura personale eh, di dalle di, di più significative e profonde e però eh, mi venne data la fiducia e, e mi venne dato mi venne asciugato questo ruolo e, e questa responsabilità quindi questo secondo me è sicuramente un elemento eh, positivo che spero ovviamente di avere poi eh, Soddisfatta. Ecco ehm, un, altro, un, un aspetto che noi eh, curiamo particolarmente è quello della ovviamente della cultura scientifica, ma ehm, all'interno della cultura scientifica eh, quello di cercare di lavorare sui stereotipi di genere. Allora, qui ho, non si vede molto, ma ho ehm, ho portato alcuni dati, eh, sono dati che ho tratto da un report dell'Istat, eh, sono dati relativi al 2019. Allora, eh, sono piccolini in basso eh, e rappresentano la, eh, la percentuale di laureati in laurea STEM, quindi Scienze, Tecnologia, ingegneria e Matematica, eh, rispetto della, del, della fascia 25-34 anni. Vedete che eh, il, le, le percentuali sono molto basse in generale, eh, stiamo parlando di un 24,6% di laureati nelle materie STEM e di questi però il divario di genere tra uomini e donne è molto marcato. Eh, le donne sono 16,2% eh, contro il 37,3% degli, degli uomini. Eh, il secondo dato interessante, eh, che mh, non consola, però comunque non ci, fa, eh, non ci inserisce nel, nel, nel, nel fanalino di coda diciamo, a livello europeo, è che eh, nel confronto con gli altri paesi eh, del, dell'Unione Europea, del Uem, non siamo messi così male, nel senso che il, eh, nel grafico in basso l'Italia è la, la parte più a sinistra, poi troviamo altri paesi, paesi dell'Unione, eh, gli altri paesi, altri paesi sono messi prima di noi. Quindi le giovani laureate nelle, nelle materie esterne in Italia, eh, il divario è più o meno marcato. Ecco, quindi eh, cosa facciamo noi? Eh, ogni attraverso la nostra programmazione ad infinito per cercare di colmare questo gap. Allora innanzitutto eh, cerchiamo, e questo sono molto, molto orgogliosa, cerchiamo di dare degli esempi. Diamo secondo me degli esempi innanzitutto con la nostra persona e, e con la nostra professionalità, qui sono insieme alle mie due colleghe, e lo facciamo anche attraverso le persone che decidiamo di coinvolgere nelle nostre proposte culturali. Questa signora che vedete a fianco a me eh, e si chiama Joseline Benbernell, credo che qualcuno di voi la conosca e sono sicura che dopo di me verrà ampiamente descritto il suo importante lavoro e contributo in ambito scientifico, è stata definita è stata la scopertrice delle pulsa, ovvero degli oggetti celesti molto eh, importanti, particolari, molto densi e compatti. E' stata protagonista di una serie di eventi qualche, qualche anno fa organizzati sia da noi eh, in Planetario, sia qui a Torino al Teatro Reggio. Ehm, L'abbiamo fatto recentemente, quest'ultimo weekend ho lavorato in Planetario raccontando la storia, un pochino la storia eh, del Nobel Prize, del premio Nobel che è stato ehm, assegnato proprio la settimana scorsa. Abbiamo dedicato questo sabato e domenica la programmazione del planetario ai buchi neri, eh, che sono il tema eh, di, di, di questo premio, per, la, per questo Nobel per la fisica assegnato. Ed è assolutamente importante, degno di nota, che sia stato assegnato a una donna. Alla, a quella che vedete al centro, alla professoressa Andrea Ghez, eh, insieme ovviamente a, a, a Genzel e, e, e a Per Rose, eh, è stata la quarta donna insignita di questo premio in tutta la storia dei Nobel per la fisica, quindi un po' pochino direi, <ride> nel senso che eh, il numero di Nobel per la fisica in totale è decisamente superiore, direi, di diversi ordini di grandezza. Eh, cerchiamo di affrontare appunto questo, questo, questo gap, ma non solo, cioè, ci, occupiamo, cioè, ci occupiamo della cultura scientifica attraverso tutta la nostra programmazione, che adesso ovviamente eh, non vi racconto nello specifico, ma che eh, portiamo avanti con una, il nostro planetario digitale, con il museo che avete intravisto prima con eventi scientifici, approfondimenti culturali, corsi, laboratori ehm, e attività didattiche per, ehm, per le scuole ma anche per il pubblico generico e lo facciamo anche con attività sul territorio che abbiamo attivato in modo abbastanza intenso eh, con l'anno della luna l'anno della luna per noi è stato l'anno del cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna Abbiamo attivato eh, tutta una serie di osservazioni sul territorio con un progetto che eh, si chiama proprio Segui la Luna. E poi lo facciamo con programmi speciali, progetti speciali proprio rivolti a, eh, a questo tipo di eh, obiettivo, cioè andare a colmare il gap, eh, gap gender, eh, soprattutto in campo delle materie STEM. E sono molto felice è una notizia di poche settimane fa. Eh, abbiamo, la di, abbiamo avuto la possibilità di partecipare, grazie al consorzio, al consorzio Kairos, di Torino ad un bando del Dipartimento per le pari Opportunità e insieme con loro, che sono in capofila, noi siamo partner, eh, abbiamo, avuto, abbiamo vinto questo bando e quindi stiamo iniziando proprio in questi giorni questo progetto che si rivolgerà a un gruppo di bambine, di, di, di ragazze, eh, per un la loro, eh, loro lavoro per diversi mesi in campo esterno attraverso dei laboratori specifici. Lo facciamo poi con attività anche molto trasversali che si occupano dell'audience development, quindi del coinvolgimento eh, di pubblici molto diversi, quindi non, non parliamo solo di astronomia in senso stretto, ma lo facciamo anche in modo... Molto aperto, eh, utilizzando tutto quello che, si, che collega l'astronomia al cinema, alla musica, con delle serate, eh, quelle che noi chiamiamo le sonorizzazioni, ovvero musica dal vivo nella sala del planetario, e lo facciamo anche con il teatro. E lo facciamo anche con delle attività di ricerca e sviluppo per utilizzare i dati veri, i dati scientifici, con il sistema del planetario, con il sistema. Eh, da un punto di vista di visualizzazione molto, molto, molto potente. Cito ancora alcuni progetti eh, che abbiamo realizzato per l'inclusione a 360 gradi di tutti i tipi di pubblico, eh, lavorando in particolare sulle, su alcuni tipi di disabilità e eh, sulla disabilità legata ai ehm, provvedenti e ciechi. E qui in particolare sono molto orgogliosa di questo progetto che abbiamo realizzato qualche anno fa per creare uno spettacolo planetario. Quindi, dove astronomia e eh, aspetto visivo sono intrinsecamente collegati, eh, abbiamo lavorato per realizzarne uno invece fruibile anche del, del pubblico di Povedenti e di. Uh, sono quasi alla fine, uh, vi lascio con, con le sfide di oggi, le mie sfide di oggi, quindi quelle che per me sono gli aspetti, che per me sono gli aspetti importanti su cui lavorare e ho inserito alcune parole chiave che, che su, sulle quali mi prefigo di, di, di lavorare per il prossimo futuro, al di là della crisi che stiamo vivendo, e che sono il benessere culturale, quindi cercare di, di diffondere il più possibile il fatto che la, la cultura, non solo quella scientifica, ma la cultura in generale, faccia parte di un bisogno e di un diritto fondamentale per il benessere culturale di ciascuno. Il tema della sostenibilità che passa anche attraverso a come viene gestita una struttura come una struttura museale, come eh, il nostro museo planetario, eh, a livello di, eh, di struttura, di processi interni, di lavoro, eh, tema che si collega poi anche all'equità e quindi ai, ai valori di equità che vengono trasmessi, al tema dell'inclusione delle del, dell attività proposte che eh, garantiscono una struttura sempre più aperta, con le porte aperte al numero, al, al, a tutti i pubblici possibili, e soprattutto al tema che mi è molto caro della partecipazione, dove per partecipazione intendo lo sviluppo partecipato di, di attività, eh, non solo all'interno del gruppo di lavoro interno, che già è molto, ma anche della comunità intera che ci è intorno eh, e che partecipa alla realizzazione dei nostri programmi. Tutto questo tenendo sempre molto chiara la missione di cui abbiamo parlato all'inizio. Perché questa immagine? Perché... Tutto questo deve essere realizzato tenendo ben presente che il mondo a cui ci riferiamo e il pubblico a cui ci riferiamo è questo, cioè quello di giovani, eh, di ragazzi che hanno a disposizione eh, tecnologie, strumenti e soprattutto sono immersi in un sistema di relazioni molto eh, diverso dal mio per esempio da quello che ho vissuto io, ma che evolve molto rapidamente. E quindi è con questo pubblico che noi dobbiamo parlare e questo il pubblico che dobbiamo cercare di coinvolgere al meglio e, e questa è una sfida assolutamente da un panale. Vi lascio di saluto con una frase che ho letto eh, proprio le, questa domenica ehm, eh, sul su Corriere della Sera, ma è tratta da una rivista eh, da Forbes Italia, un'intervista un, un Mario Golinelli, che è un, un imprenditore, un imprenditore illuminato, lo definirei, e viene definito anche un mecenate della cultura, è colui che ha aperto a Bologna la Fondazione Golinelli eh, e, e anche l'Opificio Golinelli, che è una struttura che si occupa di eh, educational, cioè di educazione, di cultura e ed di educazione che dice solo la conoscenza, la cultura e la coltivazione delle passioni, insieme alla capacità di interpretare gli errori, possono darci la forza necessaria a dominare l'imprevedibilità del futuro. Allora mi è sembrata molto calzante, quindi la faccio mia in questo momento, insieme a questa bellissima immagine della, di questa nebulosa eh, Elix che sembra un po' un occhio puntato eh, dall'universo verso di noi o da noi verso l'universo dipende da come lo vogliamo guardare grazie se avete, se avete domande non so se sono stata nei tempi ci sì, sono sì, sì, sì, sì, sì, sì, perfettamente nei tempi c'è qualche domanda qualcuno vuol chiedere qualcosa di, di orario del planetario per esempio No, dicevo, in questo periodo difficile siamo aperti sabato pomeriggio e sabato sera domenica pomeriggio. Ovviamente con tutta una serie di protocolli eh, legati alla sicurezza e con anche dei numeri molto bassi, come potrete ben immaginare, con una capienza che è meno di un terzo della capienza solita. Va bene, niente, ringrazio ancora, è ora. Adesso tenteremo una connessione con Federica Presto, eh, ricerca fisica, ricercatrice, eh, che si collega da Bordeaux, dove sta svolgendo il dottorato di ricerca. Vieni. Perfettamente. Io ti sento. Oh, siamo riusciti. Allora, ti lascio parlare presentati ci cioè ho presentato io ma lascio a te, te scriverti grazie buonasera a tutti, mi presento sono Federica Cadetto, il governo di Arco della città si trova provincia di Primo, si è deciso di fare il posto di vita all'università, si di Roma e la risorsa è costituita dalla regione adesso da Napoli, a un'altra di Francia e si è preso di ricerca di distanza nucleare in collaborazione con i di ricercatori di Bordeaux in laboratorio la lavorazione esterna con l'iniziativa di Ginevra dove mi trasferirò per la seconda parte del contratto a partire dall'anno prossimo. Per il momento ringrazio gli organizzatori per aver rinnovato il dopo due anni, a partecipare nuovamente a una competizione di protezione dell'Andelei e lo chiedo di poter usare in occasione di questo primo invito e conoscenza di tutto il resto in dell'Andelei. Io avevo visto le scarpe di tipo locale, invece quello scoperto aperto, sicuramente ci è stato ricordato precedentemente a un un'arca di tipo globale, che è stata preparata contemporaneamente in quel modo, e che è dedicata a quella che è la contribuzione femminile, ma anche quella che è la percezione della contribuzione femminile e non di Quindi in quanto di scena e in quanto di che... So don't you know. Il scuola è una scuola di si è e è di di oggi, e da è un di è meglio, e più più più di più. e per di e è di e Tenendo conto che, evidentemente, che si tratta di una magistrata di tra i 25 e i 20 anni, questo coincide con il periodo del 35 e 40. Quindi effettivamente nonostante la società sia cambiata dall'inizio del Novecento c'è ancora una forte percentuale di Libre che si vede in qualche modo in Strettera a una Yeah. Um <laughs> sicuramente sarei dal vivo con noi. Grazie ancora. Perfetto, perfetto. Grazie ancora. Grazie mille Grazie. Allora continuiamo qui vediamo. La televisione. Ciao allora perfetto adesso abbiamo Marco oh, Bruno Astrofilo l'allevatore non ultimo social moving che ha deciso di festeggiare il suo compleanno qui con noi faccio fare l'applauso <ride> per fare gli auguri a lui che ci presenterà adesso apro il pdf ok l. full screen devo metterlo con la favelle, la favelle. La favelle. Così, con contro l facciamolo direttamente con contro l ok Dai, tu? mi metto qui guarda che così eh, ti va bene per la ripresa se mi metto di qui o preferisci di là ok bene, buonasera a tutti l'ultimo relatore ovviamente deve recuperare i tempi eh, sì. No, attenti, sì, sì, no. Aspetta, facciamo così. Perfetto. Eh, ringrazio anzitutto l'organizzazione per avermi eh, dato l'onore di parlare per la prima volta a, a una eh, serata di Ada. Eh, vorrei parlarvi della vita e dell'esperienza della dottoressa Jocelyn Bell. Eh, che si riallaccia tra l'altro eh, alle cose dette dalle persone che mi hanno preceduto. Eh, questa è un'esperienza di vita di ormai eh, quasi 50 anni fa, eh, però ci dice molto di come le donne hanno interagito per la scienza e delle difficoltà che una persona ha dovuto superare eh, per poter eh, Portare avanti le proprie idee in un settore dominato anche qui dal pensiero maschile. Uh, Jocelyn Bell nel, a inizio anni 60 si iscrive all'università a Glasgow, lei è una ragazza nord-irlandese uh, di un paesino vicino a Belfast. Uh, quindi studia in Inghilterra a Glasgow, prende una laurea di primo livello e poi si ritrova a fare il dottorato nel sud dell'Inghilterra. In particolare il dottorato viene fatto a Cambridge presso una struttura di ricerca che era un radiotelescopio, eh, allora in fase di allestimento. Facciamo un minimo di quadro storico. Sono stati scoperti da pochi anni i quasar. I quasar sono, oggi lo sappiamo, ma negli anni 60 era ancora molto dibattuto, dei nuclei galattici attivi, ovvero delle galassie che hanno un nucleo che emette una quantità enorme di energia, soprattutto luminosa, e che ai telescopi appare come se fosse una stella, quindi quasi stella, quasi star, quasa. C'era il dibattito se i quasar fossero vicini o lontani rispetto alla galassia, ovvero fossero oggetti locali o oggetti extragalattici. Uh, un modo per determinare questo è misurare la scintillazione. Cos'è la scintillazione? Immaginate di guardare le figure dell'acqua sul fondo della piscina. Sul fondo della piscina vedete un effetto marmorizzato di onde che si muovono. Sono uh, le onde luminose che colpiscono la superficie in moto della piscina e disegnano queste figure sul fondo. I segnali radio che ci arrivano da oggetti molto distanti hanno il medesimo effetto, variano di intensità, subiscono la scintillazione. Quindi, per studiare questo fenomeno, viene costruito un radio eh, Voi penserete a radio telescopi come grandi antenne, grandi parabole, in realtà, non tutti sono fatti così. Questo in particolare era eh, un grande campo, 57 capi da tennis, alcuni mi pare. 13 ettari, una cosa di questo genere, eh, coperto di fili, che sono in realtà di poli, e, e osservava il cielo radio a una certa lunghezza d'onda abbastanza bassa, 81 MHz. Il lavoro di, a ah, questo è la statua attuale in questi anni di quel radio telescopio, rimane essenzialmente il campo. Jocelyn cosa fece? Venne eh, dotata di eh, un paio di tronchesine, un paio di pinze e alcuni cacciaviti e per due anni tirò fili e aiutò a costruire il radiotelescopio, quindi lo conosceva intimamente. Divenne poi la principale operatrice, quindi si trovò a eh, studiare i dati che arrivavano dal radiotelescopio. Facciamo un piccolo passo indietro. Uh, siamo in Inghilterra, siamo negli anni 60. Uh, Jocelyn Bell arriva qui, dai dittori di Belfast, studia qui a Glasgow, uh, si ritrova poi catapultata per la tesi di dottorato a sud, della civile Inghilterra del Sud, in particolare a Cambridge. Uh, queste slide sono prese da una conferenza fatta qui a Torino, al Piccolo Reggio, da Jocelyn Bell due anni fa, eh, organizzata proprio da Eleonora Monge, che ha parlato come seconda relatrice. Quindi non ci siamo messi d'accordo, ma si collega molto bene all'esperienza di, di, di Eleonora. Um, Jocelyn dice in modo molto chiaro che la percezione degli inglesi è che la civiltà sia al sud, mentre eh, al nord sono rozzi selvaggi, uncouth savages. Eh, poi chiede nella conferenza e da poi anche in Italia la, eh, la percezione di maggior cultura e in Sicilia, mentre a Torino, sono dei rozzi e eh, argumeni, eh, noi popoli mediterranei la vediamo di solito al contrario, no? la zona più evoluta è verso il nord, la zona meno eh, evoluta, meno industrializzata eccetera è verso il sud, ma nei paesi nordici, diciamo, anche in Germania è il contrario. Quindi lei si trova, ragazza dell'estremo nord, tra virgolette, catapultata in una zona uh, di persone che appaiono tutte estremamente uh, colte e evolute e si ritrova con quella che si chiama la sindrome dell'impostore. Io la chiamo la sindrome del sentirsi scemi, ovvero ognuno qui è molto furbo, io non lo sono. Uh, hanno fatto un errore nell'aggiungermi al team, non sono degna, eh, scopriranno il loro errore e mi butteranno fuori, garantito, eh, però sarà meglio che me ne vada io prima che mi buttino fuori loro, nel frattempo cerco di fare un buon lavoro. Questa è una sindrome molto pericolosa perché mette la persona in una posizione di netta inferiorità psicologica rispetto a chi eh, conduce l'attività scientifica in quel luogo. In questo caso si parla di attività scientifica, ma ho visto questa sindrome ovviamente anche in molti altri settori. Qual è il lavoro di Jocelyn? Allora, il mio telescopio non ha un altoparlante con cui ascoltiamo le voci delle stelle. Eh, si limita a ricevere il rumore radio, perché le stelle emettono rumore radio, e a disegnare con un pennino su un rotolo di carta l'andamento di questo rumore. Quindi su un buon vecchio registratore a carta a tre penne si srotola questa, questa traccia e eh, ogni tanto la traccia cambia di intensità e eh, si vedono passare o delle sorgenti o delle interferenze, in particolare questa è un'interferenza dato che nel telescopio a terra e anche negli anni 60 c'erano disturbi radio, bastava ad esempio una macchina con le candele non ben schermate, oggi lo sono tutte, ma in quegli anni non lo erano, che passava vicino all'osservatorio e le antenne ricevevano il disturbo. Bene, in un certo momento è lì che studia la sua bella striscia di carta giornaliera, vede un segnale che lei riconosce come strano, come possibile disturbo, ma un disturbo un po' anomalo. Un disturbo un po' anomalo non vuol dire niente e lei mette da parte questo tipo di eh, informazione. Um, alcuni giorni dopo rivede il medesimo disturbo, quasi alla stessa ora e poi le capita ancora rivedendo un'altra volta altri giorni dopo ci ragiona un pochettino su e scopre che l'ora è quasi la stessa in realtà le stelle se ci pensate eh, girano attorno alla terra tra virgolette eh, non in 24 ore ma in 23 ore e 56 minuti ovvero il giorno solare è di 24 ore il giorno siderale, riferito al cielo, è di 23 ore e 56 minuti, perché la Terra ogni giorno si sposta un pochettino nell'orbita e ogni sera le stelle che osservate anticipano il loro sorgere di 4 minuti. In 10 giorni sono 40, in un mese fa già 2 ore, in 12 mesi sono 24 ore e Infatti in 12 mesi tutto il cielo ruota attorno a noi, scompaiono le costellazioni estive, compaiono quelle invernali e questo movimento è di 4 minuti al giorno. Quindi se io vedo un disturbo che capita tutti i giorni alla medesima ora e il nostro John Doe che mette in moto la Mini Morris e va a lavorare tutte le mattine alle 8 e un quarto, ma se il disturbo una mattina alle 8 e un quarto ma poi alle 8 e 11 e il giorno dopo è alle 8 e 7 minuti forse non arriva da terra perché il nostro Joe non, non prenderà l'auto ogni mattina 4 minuti prima e ogni mese 2 ore prima, eh, ma il cielo si sì, ripete la medesima cosa. Allora cosa succede? Succede che Joe se importa questa informazione alla attenzione del suo redattore di tesi che era Anthony Hewish. Hewish eh, dice vabbè eh, sì, maybe, eh, però eh, è comunque un segnale strano, potrebbe comunque essere un'interferenza. Osservano la cosa per mesi e scoprono che eh, l'interferenza è particolare perché oltre a ripetersi ogni giorno con distanza di 4 minuti, ha un andamento temporale strano, ovvero ehm, anziché essere rumore, come dovrebbe essere, sono impulsi radio. Questa è una scoperta ehm, perché fino ad allora non erano conosciuti segnali astronomici impulsati, quindi la, di nuovo, il fatto che questo segnale sia strano, rinforza l'idea che sia terrestre. Eh, come dice bene, eh, vuoto di memoria, eh, Carl Sagan, eh, per fare affermazioni straordinarie, occorrono prove straordinarie. E allora Josephine Bell comincia con il suo relatore di tesi a cercare delle prove, Cercare delle prove e, qui scherzando, chiamarono questo segnale come LGM1, Little Green Men 1, ovvero piccoli o mini verdi. Capirono immediatamente che non erano omini verdi, quindi quelle dell'LGM è una sciocchezza, è una, uno scherzo tra di loro. Questa è lo, la strisciata originale conservata all'osservatore di Cambridge. Eh, Cos'è che emette impulsi di questo tipo? Sono stelle determinate pulsar. Il nome delle pulsar arriva da un eh, giornalista che intervistava Jocelyn qualche anno dopo e eh, disse a trovare un nome per questi oggetti. Allora, come quasi, quasi stars, pulsating stars diventò pulsars. Vediamo se per farvi vedere che cos'è una pulsar. Devo fare così. Così, e fammi vedere questo filmatino. Allora, sarò molto breve perché lo voglio fare una conferenza di astrofisica. Una pulsar e una stella di neutroni, ovvero il resto di un'esplosione di supernova, una stella enormemente densa, enormemente piccola, a pochi chilometri, voi immaginate decine o centinaia di volte la massa del Sole confinata in uno spazio di qualche chilometro, il risultato è questo oggetto. Questo oggetto ruota sul suo asse di rotazione, ma ha i poli magnetici, come quelli terrestri, che non coincidono con l'asse di rotazione. Il nostro polo nord è, è tra Canada e Unione Sovietica, non coincide col polo nord geografico. Questo oggetto, mentre ruota, irradia due fasci di radiazione dei poli. Se noi siamo in un punto di questo cono descritto dall'oggetto, eh, riceviamo il segnale della pulsa. Se possiamo ascoltarlo, ascoltiamo una cosa di questo genere. Sembra un battito cardiaco un po', un po veloce. Eh, ogni volta che il fascio radio passa sulla Terra, tun tun tun, sentiamo l'impulso. Sentite che gli impulsi non sono tutti uguali? E questo è la scintillazione, ovvero alcuni impulsi sono più intensi, altri lo sono meno, dipende da come ci arrivano, dipende dal mezzo intergalattico. Chiaramente una cosa del genere è qualcosa di extraterreno da, da ascoltare. Torniamo a Jocelyn. Uh, il suo problema era trovare quindi delle prove. Uh, la prova lei ce l'aveva perché aveva identificato questo oggetto in una ben determinata posizione in cielo e lei riceveva segnale ogni volta che l'oggetto ripassava da questo punto. Uh, un giorno va dal suo relatore di tesi e lo trova in una riunione, nella riunione stavano discutendo se e come pubblicare la scoperta e si stavano dicendo uh, non possiamo pubblicare su un evento, un evento è troppo poco per fare la pubblicazione scientifica, occorre trovarne altri. Eh, e occorre una verifica indipendente. La verifica indipendente lo ottengono da un altro osservatorio, sempre in Inghilterra, dove un altro illustre astronomo, che era Ryle, mette a disposizione le proprie attrezzature e ehm, Jocelyn e il suo datore di tesi, Hewish si trasferiscono presso l'altro osservatorio per tentare un'osservazione. Arriva l'ora prevista e non succede nulla. Eh, Giossi ne racconta che c'è un corridoio molto lungo, le apparecchiature sono da una parte del corridoio e eh, i due uomini eh, vanno discutendo fra di loro eh, animosamente eh, su come giustificare questo, su che cosa poteva essere, che cosa non poteva essere, la natura del segnale, e, e io stavo sotto ogni punto di vista cercando di stare loro dietro, sia fisicamente che mentalmente, che come idee e ovviamente lei era l'ultima volta del carro. Ehm, dopo 5 minuti arriva un grido dal fondo del corridoio perché l'operatore stava continuando ad ascoltare e semplicemente il segnale era comparso e avevano sbagliato di 5 minuti il calcolo dell'ora. Quindi il segnale è comparso all'ora giusta e loro calcoli che erano sbagliati. Ehm, Ciò cioè se vi dice avessimo sbagliato di 25 minuti la storia sarebbe stata differente. Invece per 5 minuti l'hanno preso a perrotta della cuffia, corsa a vedere il segnale, conferma indipendente, il segnale esiste. Allora Joselin ritorna in laboratorio e comincia a stratolare nastri di carta. Eh, nella conferenza che ha tenuto quattro video, lo racconta in modo molto esotivo, eh, il lavoro, eh, l'impegno, eh, si è fatta chiudere dentro in Osservatorio la notte di Natale per tentare di ricevere un certo segnale che aveva forse identificato. Quindi al, al, alla mattina di Natale telefona a Iwit dicendogli abbiamo trovato segnale. Eh, torna a casa nella campagna inglese gelata da sola eh, si ritrova i giorni dopo di nuovo ad analizzare dati eh, quando fa vedere al relatore di tesi che aveva tutte queste strisciate e da queste strisciate aveva trovato uno, due, tre segnali oltre al primo, quindi erano già quattro la risposta del relatore è stata eh, chissà quanti hai persi questa è la nebulosa del granchio, la fotografia tra l'altro è mia, io vi mi diretto di astrofotografia, eh, questa è una fotografia del satellite Chandra della nebulosa del granchio, al centro della nebulosa del granchio c'è una pulsa che ha una particolarità, pulsa a 30 pulsazioni al secondo, è velocissima. Eh, una aviatrice americana che si occupava, di trasferire aerei dall'America all'Europa faceva un volo notturno in solitario sopra la Groenlandia e guardava il cielo e si era accorta che questa stella pulsava ehm, molte donne hanno una persistenza dell'immagine sulla retina più breve e quindi un segnale a 30 Hz viene percepito come sfarfallio ehm, soprattutto agli estremi del campo visivo se lo guardate dritto non lo vedete ma di sguincio eh, si nota, eh, lei aveva segnalato questa cosa, ma in anticipo sui tempi la comunità astronomica l'aveva ignorata, nessuno aveva pensato di puntare una, un telescopio ottico con una fotocellula su una diputata di granchio, diversamente avremmo scoperto prima le pulsa. E' ora di pubblicare, finalmente si pubblica, la pubblicazione è del febbraio 68, l'osservazione delle pulsare è stata fatta a fine 67, eh, nel Natale del 67 lei aveva scoperto le altre tre, eh, a febbraio, 24 febbraio 68 si pubblica il paper. Il paper è a firma di Uish, relatore di tesi, eh, si usa Jocelyn Bell come seconda firma e gli altri collaboratori del telescopio. Eh, scusate 4 anni dopo 5 anni dopo arriva il premio Nobel il premio Nobel a chi arriva il premio Nobel per la fisica del 74 arriva a Anthony Lewish e a Martin Ryle lo, il responsabile dello sviluppo di quel tipo di antenne in quell'osservatorio in tutta la relazione del Nobel nei paper del Nobel nella presentazione nel eh, discorso di laureato fatto da Ewish non viene mai citata José Bell. E questo deve essere stato ovviamente un fatto morale estremamente forte. Intervistata anni dopo lei dice che le calma le acque, non fa un uh, tira giù i toni in un modo molto inglese e dice io ero una studentessa di dottorato e a quei tempi si credeva, si percepiva, si dava per assodato che la scienza fosse fatta e guidata da grandi uomini propriamente uomini probabilmente in camici bianchi e che questi uomini avessero una pattuglia di servi che facevano ogni cosa su indicazione tipo sottolare e rotoli di carta dei dati del telescopio per andare a comparare senza pensare. Poco prima della del Nobel a Hewish, Josephine Bell aveva il figlio Gavin, E qui mi viene in mente la discussione prima di Leonora Bonge e dice stavo combattendo per trovare qualcuno che potesse aiutarmi a badare a mio figlio e così proseguire la carriera. Tutte quelle cose a cui la mia generazione dovete lottare, con cui la mia generazione dovete lottare, prima che si fossero dati asili sui posti di lavoro prima che fosse accettabile l'idea che una donna lavorasse. E così constatai con me stessa che gli uomini vincono i premi e le giovani donne padano i bambini. Josephine Bell ha avuto comunque una vita molto soddisfacente, almeno dal punto di vista esterno di chi lo osserva. Come diceva in onore, è una persona notevole con cui fa veramente piacere di parlare, ho avuto l'occasione di incontrarla qui a Torino due anni fa, scambiare quattro parole, tutti i saluti, eh, ha avuto nel 2018 un premio che è lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, i Breakthrough Prizes sono finanziati da un magnate russo che vive in America, che ha messo mi pare 100 milioni di dollari come dotazione del premio e della ricerca, si chiama, non mi ricordo, a eh, premio, guarda, punto di memoria, um, Miller, questo premio è stato dato, è stato dato il quarto premio in assoluto per la fisica come uh, special Prize. ha una dotazione tra l'altro molto più alta del Nobel, un premio di 3 milioni di dollari, non proprio trascurabile, per i, i contributi fondamentali alla scoperta del pool, delle pulsar, e una vita in cui ha ispirato la leadership della comunità scientifica. Eh, Joseph Nebello De ha dedicato la propria vita all'insegnamento, alla continuazione della ricerca, al presentare la sua vita e il suo percorso di scoperta e a cercare di motivare, nuove leve nel percorso della ricerca in fisica. Quindi direi perfettamente centrata nel discorso dell'Ada dell'Adadei Uh, ha una serie di titoli accademici straordinario, ha una serie di titoli onorifici inglesi che non finisce più, uh, è una persona rispettata in tutto il mondo e soprattutto oggi viene considerata l'indiscussa scopritrice delle pulsar. Questi siamo noi due, due anni fa in quel di Torino. Um, di da una sua intervista Dice, non credo più che rendere le donne più coraggiose, più assertive, più simili agli uomini sia il modo giusto per andare avanti. Eh, le donne non dovrebbero dover fare tutto l'adattamento della, della, della società al modo di pensare e di agire delle donne. Ed è tempo che la società si muova verso le donne, non le donne verso la società. In passato ci sono state alcune eccellenti astronomi donne che non sono state pienamente riconosciute per i loro contributi. Eh, sebbene il progresso e il riconoscimento delle astronomi donne possa avvenire in modi inaspettati e in a scatti, come è successo nella ricerca sulle pulsar, spero che arriveranno più rapidamente in futuro, che quindi siano più accettate nell'establishment scientifico. Tuttavia ci sono più donne in astronomia ora che nel 1967, quando ero una studentessa laureata, e la società si è abituata alla loro presenza intellettuale. Le donne hanno iniziato a spingere la società verso di loro e la familiarità aiuterà a generare accettazione. Mi auguro che le donne più giovani troveranno il campo sempre più aperto e accogliente e che i loro risultati saranno prontamente riconosciuti. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Aggiungo soltanto una cosa eh, se volete rivedere la conferenza, dato che sta fatta dal planetario di Torino, definito, la trovate su YouTube cercando Cosmic Breakthrough 50 anni fa, la prima Pulsar. È una conferenza di un'ora e mezza eh, che lei porta in giro per il mondo e come dicevo prima, come Leonora, è una conferenza molto bella, molto piacevole, eh, scorre molto bene. Ovviamente il fondo è scientifico, ma lei insiste molto sui lati umani della sua esperienza. Grazie ancora grazie Marco per essere stato qui possiamo fare con voi questo compleanno grazie mille molto apprezzato lo festeggio in compagnia allora eh, saluto tutti quanti io non mi vivo in casa nel 2020 abbiamo fatto un museo di intesa allora, informatica abbiamo portato un reperto storico eh, invece, a Italia, per essere trovata la medaglia e il progresso al primo passo ho partecipato nel 1940. giovane e um, a cui c'era la mia casa la, la relazione di Dalla Doloresse che parlava di come il servizio del stato del primo colore del formato è una melodia di 180 anni è uno di tanti le che noi del gruppo in espagno, e niente, venite Ora ci assentire la sicurezza per tutto quello che stiamo realizzando. Grazie. Grazie a tutti e un